Se questo video raggiunge 5.000 commenti mi faccio i capelli così 4.000 sono miei Quindi com commentate più che potete, 5.000 commenti mi faccio i capelli così Ragazzi, ragazzi vogliamo noi in italiano Buon day, io sono barbuto ma non ho la barba Piccola intro per darvi una notizia prima di iniziare questo video Anzi le notizie sono due allora visto che è Natale voglio farvi un regalo Quindi ho deciso di mettere in sconto gli ultimi pezzi disponibili di questa felpa Ci sono solo 50 pezzi tra nera e bianca Quindi li ho messi in sconto Potete aggiudicarveli solo per oggi in sconto E anche tutte le altre, le altre felpe le vecchie edizioni sono in sconto, solo per oggi perché è Natale Quindi questa era la notizia brevissima, link in descrizione La seconda notizia è che siamo arrivati al 23 È stato un mese incredibile, un video al giorno, il calendario dell'avvento quest'anno sono stato io Li ho accompagnati per 23 giorni di seguito, saltando solo un giorno per problemi Però sono riuscito a caricare un video al giorno E ho deciso, questa è la seconda notizia, che... I video non finiranno oggi, ma prenderò solo due giorni di pausa per la vigilia di natale E il 27 si ricomincia con un video al giorno fino al 31 Quindi questi due giorni andatevi a vedere tutti i video, lasciatemi mi piace e commentate Perché il 27 ci rivediamo e ci sarà un ritorno, un gran ritorno Il ritorno ve lo dirò durante il video Ora vi lascio questa piccola introduzione con queste due bellissime notizie Buon day, io sono barbuto Ma non ho la barba Ecco. E io sono Martina ragazzi. E io sono Barbuto. Io sì. Allora, oggi siamo qui con la mia sorellina per una challenge incredibile, petacolo, come le nostre felpe. Felpe nuove, nuova collezione, petacolo. Link in descrizione la per acquistarle Benissimo. Allora, oggi abbiamo bisogno dell'aiuto della regia perché faremo una challenge, una sfida, dove proveremo a indovinare l'età dei TikToker più famosi. Al mondo, si può dire al mondo? Si, sì, dei TikTok. al mondo si può dire? Sì. Si può dire quindi, dalla regia, ci mostreranno delle foto, una per uno, e noi, ovviamente, con il nostro tasto magico. Non mai conosciuto come tasto, maltrattato. Cercheremo di prenotarci senza barare Martina ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, Non lo dire, L'ultima volta che si stanno a barare, ok? Non cominciamo che mi altro già l'ha subito Cercheremo di... Oh, mi raccomando, cercheremo di tenere il punteggio giusto Perché ogni volta qua ci sbagliamo, fammi mettere comodo Allora, dalla regia, con la cover che si intona la felpa pelosa Ok, iniziamo Qua c'è il tasto Ok, lì la foto e via eh. No! No, scusami Siamo partiti, eh, siamo partiti Allora, lui è del 97 Quindi ha 22 anni Come facciamo controllare? Giusto <ride> A me no, però A te no, come fanno a vederti? Ok La regia è confusa <ride> Siete dietro? È il nostro amico Non so che un po' Tyler, Tyler. Non so che un po Tyler. Però Tyler, older Tyler Holder cioè, eh, controlliamo sul nostro fe su controlleremo l'età su Famous Birthday è del 97 agosto del 97 età 22 un punto per quel barbuto senza la barba 1 a 0 ok prego zira aspetta aspetta devo vedere chi è è quella lì eh io ho capito chi è ma eh, è prenoto mamma mia che dai però devi dare il via Allora si è secondo me lei Sì ma dove vai? Eh, voglio vederla, non vedo Secondo me lei ha Sparo eh 17 anni Cosa dirla anch'io? Vai Secondo te quanti anni ha? Secondo me è 17 Si sì, ma non la devi vedere te regia Mmm sì, anche, secondo me. anche secondo te 17, come si chiama? Del 2000 del de, 2000 anni. Eh, io, cioè, si vede che ha 19 anni, però pensavo Cioè, comunque in America sembrano tutte più grandi Quindi 19 anni abbiamo cannato tutti Ok, prossimo, gira Gira, è eh, neanche il tempo, però 2001, ragazzi Non controllo neanche perché tanto sappiamo che Martina è innamorata però, Di ragazzi, lui, degli amici, cioè, di tutta la gru scusate, di tutto il gruppo e lui è la mia seconda crush <ride> Come creesce? A me prima <ride> lo sappiamo tutti qual è. Quindi punto per Martina 1 a 1 La sfida qua si fa interessante. Eh? Lei è 04. La, questa sì, qua è famosissima. È questa qua, so. qua è famosissima. Sì, Charlie Cerping è 04 Charlie Cherpin Charlie, Charlie? Charlie? Eh, lì sì. Proprio lei Charlie, um... Charlie D'Amelio. Damelio. Come si dice Damelio o Damelio? Scrivetelo nei commenti. Quindi, qua siamo due a uno, ragazzi. Eh, dai. Sì, ma mettilo più in mezzo. Sto cosa, vedi che cominci già a varare. Eh, non mi va bene. Gira. Dai, non vai. Allora, lui. No, non varare. Non varare. No, varare. Il mio ginocchio non è al testo della prenotazione. Comunque. Eh, però tu lo sposti. Allora, lui, secondo me, eh, ha. Io lo so. 17 anni quindi che anno è? quindi eh, 2002 2001 secondo, 2001, 2001? secondo te? ah non lo sai neanche tu? no in realtà dovrebbe essere 2001 Vediamo. perché è la mia terza crash <ride> <ride> ebbene ragazzi avevo ragione 2001 sì, io ho detto 2001 tu hai detto 2002 <ride> Chi ha detto 2001? Mamma ha detto 2002 <ride> Io ho detto 2002. Per favore dillo, ha detto 2002 Ho detto 2002? Sì, e io ho detto 2001 e tu È 2001? Dalla regiona, e dalla, regiona, dalla regia ci suggeriscono che il punto è di Martina 2 mm, a 2 Ho bisogno di superpoteri. No, eh, prendi il coso <ride> Aspetta, uh, aspetta, so, aspetta, aspetta Quanto siamo? 2 a 2 2 a 2 <ride> Cominciamo Mi prenoto Mamma è... <ride> Lui è Logan Paul. Lo so benissimo chi è. Cazzo, sono indeciso se è del 97 o del 95. Secondo me 95. Secondo me 95. Che comune di merda. 95. 95. Anche quel barbuto senza la barba. Io l'ho sentito prendo... prima. Oh, che... mi dato io l'ho sentito prima. Io non lo dico più. Poi gli ho detto, sono indeciso tra. Dai, dai, Metti in mezzo. superpoteri funzionano, aspetta. Eh non eh, ti voglio Jake è più giovane di Logan è più giovane di Logan Quindi secondo mm. me è 97 <ride> non non Sono stato caldo mm. Che ho la faccio da 97? I non... superpoteri sono fasuli Sono, sono <ride> faltrocchi <in> Hashtag <ride> faltrocchi Ah il comitato. Ci okay. siamo Quindi siamo tre, a no, tre non fare il tuo movimento del, <ride> del pipero <ride> Hashtag pipero E gira eh chi è, gué? <ride> Ma chi è questo? lui è Candy Ken. Can. Ma chi è? è? Uno su TikTok che spacca, fa morire da ridere. Non l'ho mai visto, ti giuro. Secondo me... A guardarlo. No, allora, a guardarlo sembra più cioè, sembra grande, però secondo me non è così grande. Eh. Secondo me 98. 98. No, 98, scusate. <ride> 95 <ride> Siamo lì eh Perché volevo dire un anno in meno della 95 secondo me lui è 98. Secondo me lui è 96 Proviamo a cercarlo No lo sai No non lo e so fai vinto di niente Candy Ken Candy Ken 92 Ma io ho detto che era vecchio <ride> Cioè vecchio grande C'è cioè, vecchio Quindi... 27 anni Ci ha fregato non punta nessuno quanto siamo? No, no, non si mantiene Siamo sempre 3 a 3? Eh? Sì. No. 4 a 4. Eh no, perché siamo. abbiamo sbagliato anche. Eh, però Jake Paul e Logan Paul? Jake Paul l'ho indovinato io, cara. Ah, e Logan Paul, io. Eh, quindi, quindi 4... 4 a 4. Boh, ragazzi, ormai. Hai noi... sempre assunto la <ride> Comunque siamo pari. Oh, basta questo <ride> coso, mettilo in mezzo. E <ride> eh, non devi girare, mamma. Gira, non hai girato. Eh, è solo 4. non so... Ma la, lei o lui? Lui, lui. Lei è la sorella. Di Lei... No, no, no. Lei è una sosa di, di, di Ariana Grandi. Ariana, Ariana Grandi! Grandi. Allora lui è Brent Rivera. Lui è del 98. Già. Eh, Punto già. per quel barbuto. Andiamo avanti, ragazzi. Avanti, quindi siamo 1-0 per me. Eh, però non mi ricordo se eravamo 4-4-3-3. Comunque eravamo pari. Vabbè, 5-4. <ride> oh, no, tagli quella la mano, però. Togli Giri <ride> Eh, <ride> eh, secondo me eh. è del 96. Secondo te è del 96. No ragazzi, cambio. No, eh... 2000. 2000 <ride> secondo me del 97. Andrew Davila? Andrew Davila? Del 2000. Ho indovinato. Eh, no. Ho detto 2000. Ha detto 2000? 35. Eh? <ride> no, state parando. No, ti giuro io non so chi sia. Non so chi sia Cash Baker. Ma no, questo lo so. Secondo me, me lui data, è lui è 2003. Sì, 2003, 2002. <ride> Vediamo. 2003. Ho oh, oh, oh, oh. sparato a casa. Si vede la più o meno. Eh. Vai. Cioè 6 a 5. No. Eh, che 6 a 5? 5 a 5. No. Sì. Ma avete indovinato tutte e due? No, c'è 5 a 5. Ma gira. Giri. Avanti col pro. Eh. Gio albanese 98 Lo sai già scusa No non lo so Sei un barone Non lo so Gio è l'albanese Eccolo qua 2001 Io cosa ho detto 99, 99. Io ho detto 98 <tose> Siamo carnato, questo, Abbiamo cannato Questo qua l'abbiamo cannato Metti in mezzo Ci ha fatto un trabocchino Metti Gio in mezzo Giuseppe se pari mi irrabbio Ah L'anello Secondo me sono dei <ride> Non si è fatta niente <ride> che picchio, veramente 98. guarda Sto sono che, rosso, che sono 98 98, 98. beh no, eh, ma me... tutte e due Vabbè, sono... 23 anni quindi sono del 96 io ho detto 99, 99. io non ho detto l'età no l'ho detto ho detto 96 avevo detto anno la mia età ma non è vero mai non l'ha detta non l'ha detta ragazzi è un barone è un barone che non è altro non sa perdere non sa perdere incredibile questo ragazzo ma scusa il canale è mio devo vincere io ma niente <ride> ti non la scoreggia aia non ci provare dai quindi puzzone quindi, Quindi metti in mezzo. Ok, eh? vai. Non è il punto di esplosivo è, ah! <ride> no. è lui, è proprio lui. È proprio lui. Francesco e Nino. Francesco e Nino. Francesco e Nino. Francesco e Nino. Vi do una notizia incredibile. Francesco e Nino, prima di fine anno. Tornerà. Tornerà. Tornerà Non mi strozzare Ma se volete che sto. dovete commentare tutti con hashtag Francesco e il nino Santo Domingo Soprattutto <ride> che ci saranno tantissimi commenti con Francesco e il nino De Santos Domingo, Savera, De Carbonara, De Lasagna Tornerà Si, sì, devi dire <ride> l'età intanto Lui è Lui è la sua so l'età 98 No, ho sparato a casa e mi Secondo me Lui è 98 97 97 vediamo Tanto tu la sai Perez. perché tu l'hai stalkerato Vittor eh? No non, non, è lui. non è lui È possibile che lui Marcellona sì, che lui E' lui? Ma non c'è anche la foto Devi farlo, Victor. Ma dai è impossibile Ricercalo che Ma Di sei tu... sicuri che il Famous sport è città giusta? Ma io te l'ho detto che dice sbagliate Cioè tu non mi credi Victor Perez Ma insieme, è me. il calciatore qua ecco vedi? 98. 98 98 98 vince il Giuse, cioè vince ci siamo? Aspetta, punto per Giuse quanto siamo? No ragazzi basta <ride> <ride> <10 riuncio. ride> hashtag quanto siamo? <ride> Io non è riuncio. possibile che facciamo sempre così però eh. no signora, no questa è mia Giuseppe, per favore smetti lui ragazzi ecco vi presento Neon mi... <ride> Hashtag Neon ragazzi vi presento Neon Ce l'abbiamo a Neon neo. E dai zitto Io c'ho un Neo qua Vi mi... <ride> oh, no. presento ragazzi la mia Super Crash numero 1 Lui ragazzi è 2002 e lo, lo so a memoria. Anche io mi devo fare i capelli così adesso. Ah, se questo video raggiunge... <ride> Ma non ce ne è più così ora. Se questo video raggiunge 5.000 commenti, mi faccio i capelli così. 4.000 sono miei. Quindi <ride> com commentate più che potete. 5.000 commenti, <ride> mi faccio i capelli così. Ragazzi, ragazzi, vogliamo noi in italiano. Allora, questa mash <ride> purtroppo, purtroppo lo so che... Lo so che voi facevate il tifo per me. Ma ha vinto lei, ma ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Cioè, io ho vinto già dall'inizio del video. Cioè, eh. non abbiamo capito qua. Va bene, allora salutiamo Martina. Vi auguro un buon Natale. Ci vediamo il 27. Se riprendono i video giornali ah, fino okay. al 31. Martina ha vinto, lo so che state chiudendo il video perché Martina ha vinto, lo so, lo so, lo so. È come vedere la Juventus che parte contro la Lazio. Allora. Ma smettila <ride> ragazzi, allora spero che questo video vi sia piaciuto. In tal caso lasciate un mi piace, un commento. 5.000 commenti Giuseppe diventa noi in <ride> Ciao. <ride>